Allora abbiamo con noi, abbiamo con noi un'attivista vegana di quelle, di quelle con le pale anche se è una donna, cioè di quelle che non si arrendono di quelle che mi, non mi sopportano, di quelle che mi odiano profondamente, penso, che nutrono nei miei confronti un disprezzo totale, totale, perché pensano che non solo io sia un carnivoro e quello ce ne sono tanti di carnivori, ma sia anche, come dire, un sostenitore di idee bie, sia anche un massacratore di animali, uno che ha provocato evidentemente delle cose terribili nel mondo della comunicazione, le famose iene vegane, vegane. Alessandra Di Lenge, buonasera, buonasera. Buonasera. Voi. Ma qui ci batteremo in modo molto molto leale, molto molto sì. leale. Allora, cara Alessandra, io voglio capire com'è questa cosa qui che abbiamo visto nella metropolitana di Milano, Alessandra, e voi che strillavate, secondo me non avete niente da fare, non so che ora era 90, no, allora... 90 animali al secondo che cos'è 90 animali allora, al secondo? 90 animali al secondo è il numero degli animali che vengono macellati in Italia 90 al secondo e quelli vabbè. che ovviamente sono eh, sicuri perché poi ci sono tutte le macellazioni clandestine 90 Ma animali questo? al secondo cioè noi siamo, secondo te, siamo responsabili oggi in Italia dell'uccisione di 90 esseri umani ogni, ogni secondo, giusto? No, no, no, sto dicendo 90 animali animali non umani, tu hai detto esseri umani Beh, secondo te saranno uguali gli esseri umani, secondo te, no? Assolutamente sì, perché comunque è sempre ah, stato l'uomo a fare distinzioni di ah, specie Per cui secondo te che... mia figlia Viola, che si chiama Viola, eh, ha la stessa dignità, che ne so, di un maiale? Allora io ti faccio una domanda No, dimmelo No, no, ti faccio una domanda che è una Fammela, risposta fammi, fammi. Cosa dicevano le persone che volevano schiavizzare le persone di colore, che non avevano la stessa dignità? È la stessa cosa no, che fa scusami. la gente che continua a no, mangiare no, no. carne No, cioè, no, no, cioè noi siamo degli schiavisti che... secondo te? È la è siamo, co siamo, come gli siamo come gli schiavisti è schialisti. lo stesso identico tipo di ragionamento perché all'epoca gli stessi rispondevano a questa maniera no, le donne, beh. gli stati in cui vanno ad insibulare le donne sono liberi di fare questa cosa, però qua. scusami, Alessandro, tu, le stai donne hanno noi... dignità, tu stai dicendo che minore dignità, secondo loro? Tu stai dicendo che oggi noi viviamo in una società schiavista. Cioè, la nostra... sì, ma, la no... ci ma la nostra società è schiavista, cioè, tu stai paragonando la società occidentale, che ne so, negli Stati Uniti, in Italia. C'è la pena ma... di morte negli Stati la Uniti. La lasciamo la pena di morte è in alcuni stati. In no, ma prendiamo l'Italia, allora prendiamo l'Italia. Eh, secondo prendiamo te l'Italia è un paese schiavista perché ammette l'uccisione degli animali? Ma io sto semplicemente dicendo che no, il ragionamento alla base è il ragionamento eh. che ha permesso ogni tipo di sterminio anche tra umani. Cioè, se secondo... Qualcuno ha la pelle diversa, è fatto differentemente, ha un sesso diverso da quello dominante ma e non quindi è lo così, si può dai. massacrare e via discorrendo. Scusami, ma tu mi, sì. dice, tu mi stai dicendo che ripeto, mia figlia Viola mi dispiace metterla in mezzo, ma è la, la, la persona più vicina che ho, per cui è per questo che te lo dico, non è che lo dico per, per fare casino. Cioè mm -hmm. è paragonabile che che ne so, a, a un maiale che, che è in un, in un qua, in un, in, nel Ticino, in una, in una fattoria del Ticino, è uguale, ha la stessa dignità. Sai che se non si fossero battute delle persone tua figlia Viola non avrebbe neanche diritto di voto perché le donne ce l'hanno da pochissimo cioè, il ed è vi... stato grazie alla gente come me che no, tua figlia no, Viola no, e no. io, tua figlia Viola, potrà votare io posso votare perché delle donne sono andate in piazza dicendo sveglia, le donne hanno gli stessi diritti degli uomini Cioè, per... scusa, ma c'è la piccola differenza che gli animali non voteranno mai, eh? E quindi? E no, ma per dire, gli animali... Di non ci, sarà, non ci sarà, sarà mai un animale presidente del Consiglio non ci sarà mai un animale... Politica, Questo significa che c'è una differenza c'è una differenza fondamentale tra gli, tra gli uomini. e gli... La scala di intelligenza mi... che l'abbiamo fatta noi, perché se andiamo a vedere come sono capaci di fare ah. altre cose gli animali nel mm. loro ambiente, noi mm. non saremmo mai capaci di orientarci Ma che c'entra? Quella è chiaro. Non No, è ok, allora non quindi, mai capaci così, di... che differenza c'è? Non sì. saremmo mai capaci di orientarci nel cielo come un uccello e quindi se la scala di valori fosse fatta in base a quell'antelligenza... Allora, però, mi de... mi però devi essere coerente Alessandra, tu devi dire che la, la, la vita di un essere umano, cioè di un essere umano intendo mia e tua, mia figlia Viola, quello che è, vale come quella di un maiale. Allora, io sto dicendo... No, ma se non lo dici devi essere conseguente da questo punto di vista. Io dico che la mia vita vale come quella di qualsiasi altro individuo animale eh. e non umano che sia e non ho voglia di fare giochetti tirando in mezzo tua figlia no mia figlia, eh? figlia lascia bene mia figlia ma diciamo tu diciamo eh, Giuseppe Cruciani cioè, tu la, la mia vita vale come quella di un porco chi l'ha fatta la scala di valori ma che vuol dire chi l'ha fatta la scala di valori è normale che la mia vita valori, non vale come quella di no? La scala di valori. è ovvio che si sono messi in cima alla scala di valori torniamo sempre lì dai e eh, scusami coso il, un cacciatore quanto vale? Cacciatore, quanto vale? la, la vita di un cacciatore. Guarda, quanto? allora io ritengo che se nel 2016 c'è ancora gente che eh. la mattina non sì. ha nulla da fare eh. e va a sparare a degli uccellini che smembra eh. con eh. la fucilata, sì. sinceramente probabilmente devono svegliarsi un attimo perché non c'è molto di meglio da fare in inquinando l'ambiente. Come li consideri i cacciatori? A parte il fatto che sei contrario alla caccia, è quella normale. Sono Ma... contraria alla caccia, Sono... li considero so... li assassini. Considero delle persone assassini. Che si devono... Assolutamente. Assassini, sono degli allora, assassini, fine, certo. Assassini, da in... sì, nella tua... nel tuo mondo ideale sarebbero da mettere in no, galera. No, io volevo dire una cosa però, dal momento che ci vengono sempre a dire cosa facciamo noi e dal momento che anche tu hai tirato un ballo questa cosa nel mio video, per i bambini che muoiono di fame, no? sapete che mangiare carne forza no, via no. veramente gli alimenti sono dati non è vero palo, sì, non, è vero. Ad non, eh, è, vero non è vero sono tutte sono falsità enormi sono tutte falsità allora falsità dito, enormi falsità, colossali fonti te stai sono dicendo falsicato. te stai dicendo che, eh, che la carne toglie da mangiare ai certo. bambini perché provoca mm -hmm. delle cose nel pianeta è una puttanata inaudita eh, dai, quali quali ma è una cosa assurda, non è ha senso ma è una, non ha senso dirlo dai, su, non ha... Non ha senso ma non ha nessun produrre senso produrre un chilo di carne, ci vogliono 15 kg di cereali ma ok? Che... quanti bambini che muoiono di fame ma, e ma, 15 stai... di cereali? ma non è così che non. Perché perché non funziona non funziona così ma perché non funziona così, così non puoi dire se togliamo, se non mangiamo più la carne allora finisce la fame nel pianeta mondo. Dai, su, ma non certo è così. Certo ci sono dati fa. Ma distribuite le risorse, sai che per produrre 5 kg di carne ci vuole il quantitativo che di acqua che utopie, una che utopie, che utopie, utilizza in un anno? Non è un'utopia. Non è così. C'è un sacco di gente che sta cambiando modo di mangiare. Eh. Basta cambiare di fare la spesa, basta aprire il allora, cuore. Allora, Alessandra... Tu hai, sentito? tu hai un cane? Hai avuto no, cane? No, no, no, non c'ho mai avuto cani. Aspetta un secondo, aspetta un secondo, Alessandra, che torniamo tra un attimo dopo la pubblicità. Eh. Ferma lì. La Zanzara fa venire pensieri sporchi. Cruciani Parenzo facciamo una cosa tre. Vi prego. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta la Zanzara. A Giuseppe, ieri sera stavo ascoltando la zanzara come tutte le sere, faccio il tassinare a Roma Ieri il cliente voleva andare a fare una capatina a via Ustienze da cinese, quella da mezza piotta là Allora, ragazzi, abbiamo in collegamento con noi un'attivista vegana, eh, iene vegane, Alessandra Di Lenge. Eh, Alessandra, io sulla questione dello spreco delle risorse, dello spreco, dai, eh, ti potrei rispondere citando, molti mi dicono: ah, vedi che non sai rispondere, dici solo che non è, eh. non è così, non è così. Ti potrei citare, perché ce li ho preparati da tempo. Sì? 30-40 studi che dimostrano esattamente il contrario. Per cui uh -huh. non stiamo su questo terreno, perché se tu dici. Ah, No, ma stiamo su un terreno diciamo, Etico no, ma su terreno etico, cosa vuol dire il terreno etico? Secondo te noi siamo degli assassini? Cioè, i, allora, i, i macellai me... cosa sono per te? No, spiegami che cosa sono i macellai? I per macellai te. è gente che è pagata per ammassare, di conseguenza, se si trattasse di uomini si direbbe omicidio, si tratta di animali non umani, e posso dire tranquillamente assassini o assolutamente, come cioè, lo si sono. Sono degli assassini. I macellai sono degli assassini dovrebbero sì. chiudere gli macellai. Secondo me. Le macellerie dovrebbero chiudere ma ne conosciamo e diversi e che quei poveri si pover sono resi conto di quello che facevano e sono diventati attivisti per i diritti umani. Si degli sono animali. pentiti? No, presentami, diventa interessante. Pensiti. Magari l'intervista. Li, sì. cioè, scusa, Va ma bene. Que que que questi che questi fanno le macellerie in tutta Italia? Io ne conosco sì. tantissime, che ovviamente sono diventate una specie di idolo per loro, no? Cioè, sì. le macellerie in tutta Italia. Come che cosa devono fare? Devono riconvertirsi? Devono cambiare sì, lavoro? Si possono tranquillamente riconvertire. In, ma che, cosa? Io scusa, in che cosa? Mm, possono andare a prendere prodotti vegani, che ce ne sono un sacco, e ah. metterli al posto di cadavere. Ma perché attenzione anche a questa piccola cosetta che voi vi fate tanto tronfi del fatto di essere predatori e cacciatori naturali? Ma questa è la cosa, scusa Alessandra, detta anche The Warrior, detta anche The Warrior, Alessandra, tu è una sorta di pianificazione comunista, questa roba qua. Cioè si devono riconvertire, se tu si devono riconvertire anche quelle che ne sono, le latterie? Si devono riconvertire anche le iogurterie. Perché prendono prodotti animali? Se ci fossimo noi al posto loro, tutto sarebbe differente e si ritorna al punto di partenza. Noi al posto loro, di... noi, al posto posto di chi? Noi, noi al posto loro, al posto di chi? noi stati schiavi... al posto di chi? Di cosa stiamo parlando? Cioè noi Nello chi? Non ho capito. È il più grosso che sta capitando, dando schiaffi in faccia a tutto il pianeta. c'è cioè, un genocidio, sta avvenendo un genocidio. No ma perché stiamo uccidendo la Terra in questa maniera se... un... Non ho capito se sta avvenendo un genocidio o no. Ho detto che stiamo uccidendo il pianeta, quindi ho esteso la cosa no, non stai parlando, parlando di genocidio, genocidio, no, perché tu, tu perché mi. Se un domani i vostri nipoti non avranno da mangiare. Ma non dire cose stupide. Perché dai, dai, avete però... continuato a dire che chi se ne frega avete paragonato il genocidio del, quello che voi chiamate il genocidio degli animali al genocidio degli ebrei dire una cosa? Sì. i nazisti hanno fatto agli ebrei? Gli umani lo stanno facendo agli animali. Isaac no, Bobby ma scusi Singer, signora. Singer, adesso... Premio Nobel per Parenzo, la letteratura. Parenzo, intervieni in, in, a questo non punto a questo punto su nazisti. Presenza sentenze ma dai su chi? Uh, sì, vissuto, ma chi ma se uno ma se un ebreo ha detto una stronzata non è ah, che vabbè eh ma questa è una persona che l'ha vissuto Ma che ma allora, stai paragonando? di dirlo Stai paragonando ho detto io Stai paragonando lui? Stai, lui? stai paragonando, lui? stai no, paragonando lui? lo sterminio, Sto Sto Sto Sto lo sterminio degli ebrei. Stai paragonando ma la che stai citando? citando? L'hai detto perché Sai ci credi? Perché ci credi? Ci credi? Ma cosa significano le citazioni? Ma dai, che ci credi. Ma non di di... Ma sì, no. È un modo paraculo, dai, su Parenzo, dimmi. Ma si no, no. Fa, Ma adesso io ho capito, la signora che è, è anche simpatica. È, sta Parenzo, è Parenzo, è Parenzo. È Parenzo. Sono Parenzo. Ah, non lo conosco. E eh, vabbè, è Parenzo. La signora non la conosco neanche io, è molto simpatica. Eh, ok, bene. Le Iene è un programma televisivo Ma non c'entra niente tipo... con le Iene perché... Ma le Iene non c'entra niente Non ha capito la ma ma mazza Iene Si ha chiamato Ie... Iene no. vegane è una, una specie di organizzazione okay. La loro voce Iene chiamalo, La loro voce Trattino Iene vegane La voce degli animali sarebbe Ma, ma la la non me voce... ne frega niente Va benissimo Vabbè la voce che che della... non Te ne frega niente Per esempio Ma no bravi Va benissimo Rispetto per tutti Avanti tutta Fate quel che volete Tanto le macellerie non chiuderanno io continuerò Ma a bere il latte sicuramente perché in casa eh. il consumo della carne ride bene, potete, chi ride fare, potete continuare a dire quello che volete. Mi va benissimo. Beh, male, ho... questo, sì? questo, per fortuna, sì. Questo non per... me ne frega niente nessuno. Okay. Bra... fino a quando non mi venite, Sto mai... fino a quando sono al ristorante. Sto mangiando mm -hmm. la mia bistecca. Nessuno, Un cadavere? Che se, suo nome, no, bistecca, bistecca. se qualcuno, cadavere, però, mentre io cadavere. mangio la mia bistecca in uno dei migliori okay. ristoranti di Roma o di Milano, okay. qualcuno viene, mm -hmm. o in una bettola anche, qualcuno eh. viene calzelli, e mi toglie il piatto e mi dice no, tu questo, è... ecco, io mi incazzo. Cioè se qualcuno viene a rompermi i coglioni Mentre io mi sto mangiando il mio filetto Lì sì. purtroppo mi arrabbio Perché sono al ristorante, sto pagando Sono e al supermercato che Stai facendo sicuramente il Fino a quando voi non fatto venite a rompermi i coglioni Nel mio piatto sono Cioè? Sono gli stessi ragionamenti che ha fatto Ogni prepotente nel mondo cioè, Secondo te i ristoranti di carne andrebbero chiusi? I ristoranti di carne andrebbero chiusi? faccio, I ristoranti di carne, andrebbero andrebbero ristoranti di carne si possono tranquillamente convertire ma ragazzi, perché ma ma che, che no, vogliate o no io ho detto voi potete quello, dire quello, potete e fare quello che volete a dire. Queste panzane io dico persone, solo il radio io dico solo che panzane di che? Cioè, oh, che panzane? le panzane, panzane dici tu io dico solo che se oh, trovo uno di voi certo i ristoranti si stanno convertendo in ogni ma quale si stanno convertendo? Si ma quando mai? Vegani, ma va benissimo va benissimo mica bisogna bar. togliere la carne però no, mica no, bisogna cittadini. togliere la carne dove tu vai a fare la Ma spesa. perché scusa, se però... consideri degli assassini le persone i complici di un assassino delle persone che mangiano mm. la carne, perché non vai a fare un attentato contro che ne so, come dice il mio amico Montanini contro Giovanni Rana? Perché non andate a fare come dire La rivoluzione seria, la rivoluzione seria. La rivoluzione attentati, ascolta, noi siamo e per una so? causa di pace. Ho capito e è sarà... voi che cercate di farci passare per degli estremisti Noi siamo una causa di pazzo Scusa, se tu consideri C'è in atto attentati. un genocidio Stai dicendo, uh -huh. c'è in atto un genocidio Primo, è una grande massacro degli animali Dunque, siamo tutti complici di questo genocidio Come ci si contrappone a un genocidio? Ci si contrappone anche in maniera forte no? Perché se c'è una cosa così grave Come il genocidio, uno agisce di conseguenza O no? Ci sono delle forme di ribellioni non violente tipo? Non è tipo? necessario fare tipo che cosa? Sei te che hai tirato fuori un assentato ma eh no, tipo ma io sono, sono io, certo, perché secondo me ah, la eh. conseguenza normale sarebbe questa, perché non ti vai a fare non marchiare, non è la sai quegli attivisti, ormai. Alessandra, quegli attivisti che si sono fatti marchiare, marchiare sì, il corpo il 69. Certo. Eh, il corpo, vatti a fare marchiare anche tu. ma eh, come, noi come marchiano un le bestie? Noi abbiamo bloccato un mattatoio per un giorno. Ah, oh, beh, allora, palanno, sai paura, che paura! Che, paura. paura. che fate? Paura che paura per i mattatoi messi paura paura. sono messi tutti paura sono messi tutta paura i mattatoi in Italia guarda, ma guarda stanno tremando della storia è sempre stata una due o tre persone che hanno fatto cambiare le masse e mm. questo non segna senti ma tu con i pidocchi così... che fai? con i pidocchi? io non ho pidocchi no ma con i pidocchi che fai? se ti dovessero venire i pidocchi <ride> li ammazzi o no? scusami un secondo allora no ma li ammazzi o no i pidocchi? a fronteggiare il problema dei pidocchi ci risentiremo e ti dirò che soluzione ho trovato no perché adesso la mia igiene perfetta e probabilmente. Beh, ma Li puoi prendere, no? Li puoi prendere. consentono di non avere pidocchi, mi consentono di non avere schifesse sul corpo. Che ha un ma che c'entra? Perché i pidocchi ti fanno schifo? Sono animali i pidocchi? Perché, fanno... perché ti fanno schifo? Ma perché mi tiri fuori i pidocchi? No, ma perché, allora, perché è interessante. È interessante. Il discorso che se fossi isola deserta con un coniglio e stessi morendo no, di fame. No, no, no, no, no, no, lascia no, perdere. No, è no, una situazione viventi? reale. No, una situazione reale. Ti vengono i pidocchi okay. in testa. Ti può succedere. Ti vengono una... i pidocchi in testa. Sì. Cerco la soluzione per non nuocere, ma mi farle cioè, arrivare. Certo, non nemmo. ammazzare perché, i pidocchi. Però, Puro... non, ti posso, non ti posso rispondere su un problema Ma no, ma, ma non fare non però, però, non mi prendere, non fare la paracula con me, però Alessandra. tu stai facendo il paraculo. E no, i topi, hai mai visto un to con i topi che bisogna fare con i topi? I topi. Non sono trovata con i topi. Eh. Scusa, io vivo in città. Eh. Ma <ride> che con problema i topi devo avere con è i topi? giusto ammazzare i topi o no? Ascolta, per... Sai quali sono i predatori naturali dei topi che vivono quali sono? in campagna? I, topi? I gatti. I gatti. La allora che facciamo? Distribuiamo i gatti per le città. Cioè, a Roma è, è pieno... Regolata ah. per, conto tuo, per, per cui i topi non vanno uccisi. I topi non vanno uccisi. I topi non vanno uccisi. I topi non vanno uccisi. Non, palla palla non vanno natura. uccisi. Bene, le zanzare? Le zanzare che facciamo? Le zanzare, eh ma scusa, me lo dici te col nome della trasmissione di eh Ma avete che c'entra? Le, le zanzare io a casa, a me vi piace ammazzare le Doveste zanzare. Ma difendere le zanzare, portano il Ma vostro se ti nome vengono addosso, giro. che fanno? A te se, se ti esposto. vengono addosso che fai? Io le sposto. Le sposto le zanzare, mm -hmm. mamma. Mia. Cosa c'è da ridere? Le sposti dopo. No, fammi ah, capire cosa c'è da ridere. E se sì, ti... Ma io la schiaccio e basta? Io, io la schiaccio, io sono un assassino. Ma si capisce, d'altronde siete l'emblema della prepotenza Ma perché? io sono prepotente se ammazzo una zanzara! No, in tutto, assolutamente anche. Cioè Anche. nel senso se la sposti, te la sposti da posto, non ti amma, non ti pizzica e aspetta. non succede niente perché Fammi la devi schiacciare. La Lo sai, quando un motivo, sai che quando tu... Ma la terza volta che mi ronza vicino all'orecchio, esatto. francamente, eh, esatto. senza alcuna remora... Prendo il giornale, eh, in particolare eh? La Repubblica. Ma perché c'è sì, La Repubblica? Perché no, forse... ho detto ho il sole 24 ore, <ride> però quello lo tengo sempre sul comodino lindo eh. e intatto, che non vuol dire che non lo leggo. No, eh, sicuramente non vuol, dire... vuol dire che non l'hai letto. No, cura. lindo e intatto. Eh. Prendo il quotidiano diretto da Ezio Mauro, eh. La Repubblica, eh. che, che è bello corposo, con l'inserto del venerdì. Eh, allora? Tanto e avete il sangue acido, le zanzare non vi calano Ma perché abbiamo il visto. sangue acido? Perché abbiamo per il sangue acido? Per quello dolce purtroppo. Mangiate per quello che mangiate siete intossicati quindi non avete neanche ma scusami un attimo ma adesso eh, sì, domanda finale eh, domanda finale ma eh, molti dicono sarà, sì. non pigliarla male questa cosa eh. no, molti dicono molti dicono che le vegane c'è cioè, chi non mangia la carne fa sesso meglio fa sesso, mh, fa sesso in maniera molto più forte molto più densa molto più, molto più eh. è vero o no sta cosa? Eh, me l'ha detto ma... Red, a me me lo dice Red Ronnie. guarda si fa sesso in maniera pazzesca vegans do it sangue, better do it se better se il sangue intossicato sicuramente ogni prestazione migliore. Io sono una personal trainer e ti assicuro che da quando mm. ho smesso di mangiare morti, derivati dei morti, morti eccetera morti, morti. le mie prestazioni fitness sono tutt'altro che peggiorate. E anche sessuali? Questo lo lascio a, al, dubbio. al dubbio. Ciao Alessandra, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.